Adri, ma... stai pisciando da seduto? Sì, perché? Non è un po' strano? Ara, per cortesia, basta con questi pregiudizi e stereotipi sociali a sfondo sessista. Per favore, sia aperta di mani... Pisciare maniera. da seduto... in una foresta? Non vedo quale sia il problema. E... c'era proprio bisogno di mettersi col cellulare per una semplice pisciata? Sono lento.